Ricordo noi due Una sera d'estate Un paio di birre Quante risate Sul bagnasciuga Fissando una stella Io ti dicevo amore quanto sei bella Uno sguardo d'intesa ed un bacio profondo e tu che ti tremavi Era la fine del mondo, poi ci siamo abbracciati Ma che bella serata Forse ho stretto un po' troppo e ti sei troldiata ah. Scorregina, scorregina non sei più la mia regina Scorregina, scorregina Ora non è più come prima Che strana situazione Chi l'avrebbe mai detto È crollato un mito per colpa di un petto e la prossima volta io non sfido la sorte e ci penso due volte prima di stringerti forte Scorregina scorre, Scorregina Non sei più la mia regina Scorregina, scorregina Ora non è più come prima Scorregina, scorregina Non sei più la mia regina